Grazie Presidente, con questa mozione parliamo degli Eurogames, che sono il più importante evento sportivo mondiale promosso dalla comunità LGBT. Parliamo di un evento che si svolge appunto ogni anno, e, nonostante il nome si riferisce, a, è aperto agli atleti provenienti da tutto il mondo, è un evento mondiale che quest'anno verrà ospitato da Parigi. Lo scorso anno è stato svolto a Miami e nel 2016 ad Helsinki. Per la prima volta nel 2019 questo evento sarà ospitato dall'Italia, credo per la prima volta sarà ospitato da un paese dell'area mediterranea. e Gli organizzatori prevedono l'arrivo di oltre 5.000 atleti e, e per questo eh, vogliamo... Che Roma sia pronta ad, a dimostrare, come sempre ha fatto in questi anni, che è in grado di ospitare grandi eventi sportivi. E la candidatura è stata avanzata dall'ente di promozione sportiva ECS ed è patrocinata naturalmente dal CONI, dalla Regione Lazio e dal Comune di Roma. Facendo anche riferimento al regolamento per gli impianti sportivi comunali che prevede la messa a disposizione per 12 giornate all'anno. Del, degli impianti di proprietà del Comune, vogliamo appunto arrivare all'evento che è previsto per la metà del mese di luglio del prossimo anno e, e dimostrare ancora una volta, come sempre, che, che questa amministrazione è in grado di aprire eh, i propri impianti e, e questa città ad eh, ospitare il, eventi sportivi e, e realizzarli al meglio, come sempre. Grazie.